Salve ragazzi Visto che non ho nulla da dirvi Buona visione Eh volevi Prima iscrivetevi Per favore urli che ti eroico, Sì Che non ti esplodono le orecchie Sì Di... per questo... Devo Allora posto... Boruba È eh, una settimana che non gioco Non faccio il bastardo eh, Mi raccomando glielo chiedo anche per favore Anche io ho fatto una settimana senza giocare perché non mi andava eh, in.? Tu sei, che sei sempre bravo. Aiuto. Non mi ricordo come si gioca. Tu muovi. Che è lo <ride> stronzo! Si, si comincia bene. Non mi come si gioca. <ride> <ride> <ride> non voglio morire. Per cosa ti sei spaventato? Non ho capito. Non lo so. Io ho sempre paura qui Ciao Boruba! Ciao Borba! ciao anche qua! Ah! Va per il full, però mio! Il lanciaseghe! Me ne ero dimenticato! Come ho fatto a dimenticarmene? Faccio proprio schifo! Come cazzo hai fatto? Aiuto! Non voglio morire, sono così giovine! Aiuto! Il lag mi accoglie! Che cazzo però, eh? Tronzi! La prossima fate voi due contro di me. Ma anche no! Ho il barretto. Me ne è fatto il calippo. Aia! Ah, no! DAI! Guarda! 189. Ah, anzi, si arrampica! Faccio questo! Ah! <ride> Ehi! Fermati tutto. Ferma! Ferma, ferma, ferma. Fermo! Fermo, fermo. Eh, io sono fermo. Che cazzo! Ma Proteggiamo questa freccia, sbaglia. Calmo. Io stavo proteggendo. E pensi? Chris! C'è Chris. Dormo allora, uccidimi. mia sofferenza, per favore. Ok, volentieri. Chris! Guarda, ah, aspetta, aspetta. No, aspetta, aspetta. Forza, ma Ciao Pris! Chris. Quiti Chris, sei, sei tornato? tornato. Sì! Eh, Leo potrebbe arrivare in attacco da dietro! Ah, Ai! La mamma la minica! Non era la minica, non è vero? Leo è invisibile! Ma davvero! Cavolo, è una pizza in mano! Ma ti sembra il caso di sparare? Scusi, eh, ma mi sembra io le fare una pizza e lei mi spara? Perché volevo offrirmi una pizza? Parla sì. prima! Parla Ti prima! Ho, vis ho visto un'ombra passare davanti? Sorpresa. Eh, mi ha spaventato! Ah. Come?! Eh. Ho detto biccato! Guarda, eh. zitto e piangi! Io, voglio sempre sparare a Davide? Perché è come se fosse un giammarco lui Ok, muori nella frente. Tu muore basta No no no no no no no no Si si si No no no un altro. Leo anche tu No no guardi io sto bene da solo La pizza Vuoi una pizza borba? Ehi! Vai vai Calma. vai pizza. Vai Vai chi? Yeah. Yeah. Torna a sei con vergognoso vergognoso Torna a con le impostazioni che hai sei iniziato. vergognoso vergognati Grazie. <ride> devi rompere i coglioni <ride> io ho dei progetti per la mia vita si chiama skybay ok allora io ti lascio stare uh, con la base uh, con la sky ah, ah, ah, oh, oh, oh. minchia E' pini, MOL E' BULBA, vaffanculo, va No, no, no, scusa, non ti lascio, cazzo, st lascio stare, scusa, osserva scusa, la scusa. Stessa. Osserva cosa voglio fare Va bene io Osserva, la osserva, mia osserva. Non toccare la mia Hai capito? Ah, sì triste. è quello che penso? Te lo do Probabilme io Probabilmente sì Tre. Si chiama trappola? Mm -hmm. Potrebbe UIIII vediamo adesso come muore Leo <ride> lo sapevo lo sapevo vai vai su muori! muore quanta vita ai siiii ho smirato un po' le trappole Ma, uh... tu non puoi cadere in me io non faccio cadere in te faremo <ride> le skybase più grandi del mondo oh guarda siamo arrivati al limite infatti non spariamoci, allora, non spariamoci! un muro divisorio sì, passa è morto! Vai Chris, vai Chris! Sì, vai Chris! No! Ci sto facendo cadere! Arriva! Addio. Ma uccidetemi intanto, no? Ecco! No, eh! No, cioè, non lo so io! Un po' di intelligenza! <ride> Questo è, è il karma. Me lo merito, me lo merito. Sì. Me lo... Borba, una domanda. Ma se uso le fumogene quando sto cadendo. Lo prendo il danno? No. no. Benissimo. Sky perfetto. Anch io faccio una sky base. Quindi, allora facciamo come prima. Non ci uccidiamo. Per favore. Perché dopo okay. si faccio. <ride> cioè no, c'è, cioè, ok. Inca ah, anyone! culo la di sua madre sei morto no ok bello. allora secondo me devo rifarmi la scala no ehi hey! voglio rifare prima contro Chris Chris ti do un'arma da usare contro Leo no ma perché Leo mi devo far uccidere si sì. Chris oh Immagino non ti piace nessuna delle mie armi, però ti, ti lascio le pure. Vi posso far cadere io, però... Vai! Sì, vai, ma... C'era dato il permesso. Io! Ah. Cristi, stavo aiutando! Ah, cazzo. Bravo, cazzo! Cazzo! Cazzo, Chi è il frocio che ti ha ucciso? Non ero Fine Fenix Davide No io sono morto come un coglione Leo da te non me l'aspettavo Da eh, tanto con non gioco Ho oh, anche no ho anche ucciso Burba e tu mi osi fare questo Chris? Oh Hai fermato la tua condanna Vedi che sei un pirla che stavo per ammazzare il Ah! Borba è qua da me. Borba è qui da me. Non ho che cazzo però. Vabbè, dobbiamo andare più bentornato. Vaffanculo. Uh! Beh, ve lo in l'ora. Partita Cleo mm. Non ancora Davanti no, a il cane di Kairo che quello io io quel cane di mi basta toccarlo mi... mi mangia una mano intera se non tutto il braccio bene Ben, no, no, Chris. Stop.